Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di armonizzazione della scala maggiore. Un argomento molto importante, soprattutto. Per chi scrive musica perché poi le canzoni sono sono fatte dagli accordi presi dalle varie armonizzazioni eh, quindi negli altri video abbiamo visto dovresti saper fare le scale maggiori sulle cinque posizioni in tutte le tonalità e riconoscere le triadi maggiori minori e diminuite per la maggiore abbiamo visto una posizione in particolare che adesso ti faccio rivedere prendiamo il DO maggiore 2 1 4 do mi sol ok a mano ferma questa è la triade maggiore se volessi una triade minore invece andiamo a prendere col dito 1 prendiamo sempre il do do mi bemolle sol 1 4 poi cambiamo ancora e 3 dopo andremo a vedere bene nello specifico però useremo queste queste diteggiature allora, noi dobbiamo eh, armonizzare una scala maggiore Prendiamo la scala di Do perché è chiaramente è quella senza alterazioni in chiave ed è, ed è la più semplice Prima lo facciamo sullo strumento e poi andremo anche a scriverlo Allora, sullo strumento noi abbiamo quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si Questi sono i sette gradi della scala Per ogni grado andiamo a costruire una triade eh, cioè costruire un accordo fatto da tre note eh, l'accordo è formato da tre suoni, sono sovrapposizioni di terze quindi in, eh, partendo dal Do, Do, Re, Mi quindi il Do è la prima, Re, Mi è, la, è la, la seconda nota Mi, Mi, Fa, Sol è la terza nota quindi noi avremo tonica, che è il Do terza, che è il Mi e quinta, che è il Sol Uh, questa cosa qua uh, poi andiamo chiaramente io adesso te l'ho già cercato, suonata sul basso andiamo a cercarla sul basso do mi è una terza maggiore sì mi, uh, do sol è una quinta giusta sì le quinte ricordo se noi abbiamo la tonica uh, al tasto 3 la sua quinta sarà due uh, tasti una corda sotto la quinta giusta sta sempre lì sul basso elettrico quindi do sol questa è una quinta giusta terza maggiore do mi abbiamo, partiamo col dito 2, cambiamo corda e risaliamo di un tasto quindi primo grado chiaramente armonizzazione in scala di do maggiore sarà maggiore do mi sol secondo grado re andiamo quindi sulla nota re prendiamo tutte le toniche degli accordi eh, in corda di la quindi tasto 5 re noi abbiamo re mi fa fa sol la quindi re fa la tonica terza quinta Re, perché il fa è una terza minore infatti la troviamo qua e la Qui, eh, poi andiamo avanti quindi eh, ricapitolando primo grado triade maggiore do no, mi sol secondo grado triade minore re fa la terzo grado mi andiamo un po' più veloce mi fa sol la si mi sol si mi sol si triade minore Quarto, eh, quinto grado, eh, quarto grado, scusami, fa, fa, sol, la, fa, la, do, tonica terza quinta sempre, fa, la, do è una triade maggiore, quindi partiremo con il due, fa, la, maggiore perché? Perché la distanza fa, la è di due toni, fa, la, do, quinto grado, sol, si, re, sempre maggiore, sesto grado, la, do, mi, Tonica. terza minore e mi quindi sesto grado minore settimo grado si re fa qua attenzione perché cambia un pochettino si re fa si re è una triade è una terza minore chiaramente un tono e mezzo il fa però è più stretto rispetto a una quinta giusta questa è una quinta giusta l'accordo sarà minore con la quinta diminuita e si dice diminuito questi sono i 7 gradi la cosa più importante secondo me per anche visualizzarli e poi soprattutto trasportarli nelle altre tonalità è quella di scriverli quindi eh, ho una lavagnetta e andiamo a scriverci quindi noi abbiamo aiuto adesso non funziona più ok, noi abbiamo do re mi fa, sol, la e si sì. che sono rispettivamente primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo grado questa cosa è importante del grado perché poi cambiando tonalità i gradi rimangono Uh, questa qua è la nostra tonica a cui dobbiamo metterci una terza e una quinta noi abbiamo do, mi, sol quindi adesso le faccio un po' più veloce perché le abbiamo già viste sul basso re, fa, la, mi, sol, si fa, la, do, sol, si, re, la, do, mi, si, re, fa Abbiamo scritto tutte le nostre eh, triadi, adesso andiamo a vedere se sono maggiore, minore o diminuite, abbiamo visto che possono essere di questi tre tipi, do, mi, sol, do e eh, maggiore, quindi andiamo a siglarle sopra, okay? eh, Chiaramente adesso sono solo a triadi, in un altro video poi andremo a mettere anche la settima che andrà a mettere ancora un'ulteriore terza sopra e quindi a cambiarmi poi il, il siglato però facciamo una cosa per volta quindi primo grado do mi sol maggiore secondo grado re fa la minore e scriviamo dm. m potrevo anche scrivere di meno terzo grado mi minore e m quarto grado fa maggiore f quinto grado sol maggiore g sesto grado la minore am settimo grado diminuito b col cerchio oppure potevo anche scrivere b dim e questi sono cosa devo memorizzare da questo specchietto? devo memorizzare che il primo, il qua eh, quarto ed il quinto sono maggiori Mentre secondo, terzo e sesto sono minori E il settimo fa storia a sé ed è diminuito eh, Perché devo memorizzare questa cosa? Perché nelle altre tonalità Sempre il primo, quarto e quinto sono maggiori Secondo, terzo e sesto minori E settimo diminuito Quindi rimane così Quindi la cosa che ti consiglio di fare per memorizzarli È eh, vabbè, suonarteli come, come ho fatto io Poi... Uh, scriverteli anzi prima scriverti e dopo provare a suonarli e cosa devo fare? devo prendere la gomma cancellare tutte le costruzioni di triadi lascio soltanto l'impalcatura cioè i gradi tonica terza e quinta e vado a costruirmeli quindi siamo in Re maggiore, prendiamo re maggiore, tonica. Prima di tutto alterazioni in chiave, re maggiore A fa e do diesis. Quindi re, mi, fa, diesis, sol, la, si e do diesis. Queste sono le toniche di ogni accordo, ogni triade che vado a costruire. E qua andiamo a costruirle. Re, fa, diesis, attenzione perché tutti i fa che incontro devono essere diesis, la, mi, Sol, Si, Fa diesis, La, Do diesis, Sol, Si, Re, La, Do diesis, Mi, Si, Re, Fa, Do diesis, Mi, Sol e qua vado a confrontare e risiglare quindi il primo, il quarto e il quinto controllo eh, adesso io vado veloce però controllale anche sul basso, tieni il basso e controlli ad esempio il quinto grado la do diesis mi la un po' sotto volume la do diesis mi controllo che sia maggiore infatti è maggiore quindi il primo re maggiore di il quarto sol maggiore il quinto la maggiore secondo e terzo e sesto minore quindi mi minore e m infatti mi sol si eh, terzo grado minore Scusa, fa diesis m, infatti, andiamo a controllarlo, fa, fa diesis, la, do diesis, minore, terza minore, quinta giusta. Sol, la, poi il si, anche questo sarà minore, e il do diesis diminuito. Okay? lo fai per tutte le tonalità e poi vai a suonarmi le varie triadi questa cosa è eh, secondo me veramente molto importante anche perché eh, mi trovo degli accordi ad esempio mi vado a, a trovare mi trovo tre accordi mi minore la re Due battute di re, uh, io dal siglato posso cercare di capire in che tonalità sono facendo delle ipotesi, potrei anche essere da più parti, uh, però, ad esempio, io vedo che il Mi minore può essere un secondo grado, il La può essere un 5, e il Re può essere un primo grado infatti lo vediamo, lo vediamo qua sopra nell'armonizzazione e le note che andrò a scegliere quando o crea un riff oppure quando il chitarrista suona gli accordi oppure quando si improvvisa saranno quelle di re maggiore quindi le alterazioni di, di re maggiore per questo è tanto importante l'armonizzazione la, di, di una scala bene penso e spero di averti detto tutto eh, se hai qualche dubbio scrivimi qua sotto così oppure scrivimi anche in privato sarò lieto di poterti aiutare se, se posso con le mie conoscenze eh, grazie per aver visto il video fammi sapere se questi video ti sono utili noi ci vediamo al prossimo video Ciao, a presto Carlo!